Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con zucchine e menta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine, uova, formaggio spalmabile, menta, parmigiano, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Per la ricetta ci servirà anche una dose di pasta brisevi. Iniziamo la ricetta Mettendo all'interno del boccale il parmigiano e le foglioline di menta. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7. Adesso aggiungiamo le uova.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 un po' sul fondo del boccale aggiungiamo le zucchine che noi abbiamo tagliato a rondelline sottili con l'aiuto della spatola amalgamiamo leggermente Chiudiamo con il coperchio il misurino e accendiamo il bimbi per 10 secondi con l'antiorario a velocità 2. Adesso trasferiamo il composto sulla pasta brisette. Adesso livelliamo per bene, adesso rigiriamo i bordi verso l'interno, andremo a cuocere a forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta salata con zucchine e menta, grazie e alla prossima ricetta.